Grazie Presidente, io intervengo per eh, insomma, ehm, dare manforte un po' a quello che dice la consigliera Celli. Non so se mi sentite, mi vedete perché vedo il computer bloccato. Io la sento. Ok, okay, ok, perfetto, mi sentite? Allora, eh, per dare manforte a quello che dice la consigliera Celli, nel senso che eh, condivido le... L'esigenza espressa poi nella mozione, nel senso che questo, eh, questa, mh, questo appunto super bonus è, un, un, è il momento, insomma, è l'opportunità che viene data, eh, diciamo un po' in tutta Italia alla possibilità di eh, rinnovare il patrimonio edilizio, soprattutto appunto edilizia residenziale pubblica, soltanto che e' appunto per questo che poi ci ha, eh, mh, eh, ci ha spinto insomma, a ad emendare la mozione mh, in tal senso che dal testo normativo, e in tal senso è, usc è uscita anche eh, l'assessore al patrimonio prima di questa mozione, parrebbe negata questa possibilità eh, di eh, poter accedere a questo super bonus 110% agli enti locali, ma viene riconosciuta, come detto correttamente, poi... Dalla eh, Cell, eh, consigliera Celli alle ATER e alle ACP, quindi diciamo le aziende che svolgono, eh, a, a, appunto, gestiscono, eh, gestiscono il patrimonio eh, residenziale pubblico, ma non attribuisce espressamente agli enti locali, quindi se gli, le, se gli enti locali gestiscono, o meglio l'ente. Eh, sì, l'ente le, gestisce il proprio patrimonio ERP tramite un'agenzia trainale ACP, ecco, è possibile fare eh, adire a questo eh, super bonus, se invece lo gestisce direttamente come è il Comune di Roma, quindi tramite eh, i propri dipartimenti e tramite le proprie strutture eh, eh, amministrative, parrebbe da un'interpretazione che ci è stata poi confortata in tal senso dagli uffici parrebbe non poter ehm, accedere a questo super bonus 110%. Allora, proprio perché noi condividiamo l'intento della mozione, eh, l'intento della mozione della consigliera Celli, cioè noi abbiamo leggermente modificato, abbiamo proposto appunto due emendamenti volti a modificare. La mozione nell'ultima nell nell parte del, eh, delle premesse, in cui appunto si dice che, che è considerato che Roma corrisponde ai requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di in-house providing, e che quindi potrebbe accedere alle agevolazioni previste al decreto rilancio, cosa che insomma c'è stata un po'. Eh, negata e, e le, questa interpretazione è stata confortata anche dagli uffici e ehm, una parte del deliberato, quindi apporre in essere ogni iniziativa possibile ad adottare ogni eh, atto idoneo al fine di attivarsi verso il governo affinché appunto all'interno di questo decreto, insomma, in al fine di prevedere all'interno della normativa la possibilità anche agli enti locali, mh, agli enti locali, che gestiscano quindi direttamente il proprio patrimonio ERP ad eh, poter usufruire di questo super bonus 110%. Io credo che eh, l'intento e la direzione siano insomma eh, le medesime che hanno spinto appunto la consigliera Celli a, mh, a protocollare appunto la mozione, solo appunto una, una, una rettifica che non è meramente formale ma che... Mm, vuole eh, indirizzare appro appropriatamente appunto eh, questa, questa mozione e mm, votate i quali, appunto, noi ne, uh, voteremo favorevolmente la mozione. Grazie.